Comunque aspetta, noi abbiamo iniziato ma non ho ancora lanciato la sigla. Lanciala tu, ti prego. Con un pezzo di... Come la lanciamo questa sigla? Con un pezzo di canzone Vivo su cui poi spumere. voglio, sono un <ride> millennial. Ma non so che vuol dire essere un millennial. Va bene ti aggiorno se sì, sono un millennial. E la vita non so che cosa mi insegnerà. Allora, se voglio migliorare su YouTube devo trovare qualcosa che mi faccia sbloccare davanti alla telecamera e forse, forse, abbiamo trovato qualcosa che fa il caso mio Quindi volevo fare un video per capire come migliorare la propria presenza davanti alla camera e appena ho pensato a lasciarsi andare, ho immaginato questo posto qui L Obiettivo lasciarsi andare Bella ma invece di sbloccarmi, mentre saltavo continuavo a pensare che ognuno è fatto a modo suo alla fine bisogna accettarsi per come si è se non si riesce a schiacciare perché voler per forza giocare a basket o oh no Davanti a una camera, da soli, penso faccio emergere più di qualsiasi altra cosa chi siamo veramente. Non devi impressionare quel tuo amico o fare colpo su quella persona. Quindi io sono così? Ciao, um, ciao, io non so. Uh, dai. Io non so cosa fanno gli altri per sbloccarsi davanti alla telecamera ma visto che ancora non posso leggere i vostri commenti proviamo così. Ciao Lucia Dovevo telefonarti anzi chiamarti Perché sento di non essere così spontaneo davanti alla camera okay. E quindi ho deciso di sentire te Che per chi non lo sapesse hai un canale youtube fichissimo E sei stra naturale davanti alla camera in tutti i video Mi viene super naturale Perché io accendo la okay. videocamera E la mia follia mi dice cosa devo dire E lo dico così come mi Ottimo. viene Contendere, ma fare un esperimento mai tentato prima prima aspetta piccolo dietro le quinte di come faccio io i video io li scrivo tutti su notion non so se la conosci app mega produttiva ok però io creo un vero e proprio script cioè una sorta di copione cioè quando ho un'idea okay. scrivo più o meno se saranno inquadrature a casa o fuori e cosa dirò in quelle inquadrature ti manderò tre immagini, tre cartoncini, tu potrai okay, leggerla do, e su Instagram, Ci tu fai. potrai leggerla e rileggerla quante volte vuoi, però poi devi ridirla tu, come ti viene però, puoi parafrasare okay. o puoi ridirla qua. perché il mio problema è proprio okay. che scrivo a volte delle frasi che sento magari in qualche libro, film, però poi se sono frasi lunghe non riesco a ridirle a memoria. E se provo okay. a parafrasarle un pochino mi perdono i meandri della frase e non viene mai come voglio. Quindi voglio vedere okay. come te la cavi tu. Spero allora però. ti mando la prima, che in realtà saprei dire, nel senso che è una frase su di me, però è un attimo per rompere il ghiaccio. <ride> Sta studiando. Sì, sto sul momento di studio, passo e disperato. Tu vuoi quando vuoi. parla? Ok. Ciao, sono Simone, non mi piace Simone, posso dire Simo, ho un'attività nel campo del fitness, ma è troppo lunga E con questo canale YouTube voglio raccontare i miei progetti per trovartelo. E con questo canale YouTube voglio raccontare i miei progetti e trovare altre persone intraprendenti Ah, però leggendo, tu adesso dovresti tipo memorizzarne i punti salienti e La dirla one memorizzare? shot memorizzare? Ok Cioè, no, segnati no, due no. o tre punti <ride> <Okay>. <ride> è perché... Sì. Lungo, Simo. Ok, ciao, sono Simo, lavoro nel campo del fitness e su questo canale, Ma non mi ricordo che cosa è scritto. <ride> Io direi ciao, sono Simo, mi piace sperimentare con l'imprenditoria e lavoro nel fitness a Milano. Mm. Ce l'ho fatta. Quindi la prima... Sei molto <ride> Eccola. <ride> ok, il concetto è chiaro, no? Certo, certo, il concetto è chiaro il concetto è chiaro ti piace la fase iniziale di ogni progetto iniziale di ogni progetto se tu lo crei tu l'esploratore non è ispirato dal soddisfacimento delle proprie, delle proprie attese ma dal gusto della scoperta del nuovo e dell'inatteso allora, io ho accettato dovete sapere che Simo non mi ha detto niente prima di questo video perché io gli ho detto non dirmi niente perché? proprio perché vogliamo spontaneità nei video Spontaneità. È il punto. ecco mi piace soprattutto la fase iniziale dei progetti che creo perché non ho capito perché ti piace soprattutto la fase iniziale dei progetti che creo Perché chi esplora Sì dall'inizio però <ride> Vabbè a Simone piace soprattutto la fase iniziale dei progetti che crea Perché non vede l'obiettivo Ma è l'idea dell'esplorazione stessa Giusto? Sì è così sì. Passiamo alla prossima fase Questa <ride> mi ha messo già un po' in difficoltà Ancora quel più di quella di prima che doveva essere un inizio bene. semplice bene allora io ti manderò l'ultimo cartoncino l'ultima frase che in realtà metterò poi alla fine del video perché sono i saluti è molto semplice quindi ultima cosa prima di fare l'ultimo esperimento del cartoncino è se hai dei consigli per tutti quelli che vorrebbero iniziare a creare contenuti ma non okay. si sentono a proprio agio davanti alla camera Lucia vi dice che dovete fare più video possibili perché finché non vi mettete davanti la videocamera e vi buttate a fare video, non vi uscirà la scienza da, dal corpo. Soprattutto, non cercate di impersonare qualcun altro perché vedete come mi sto trovando male ad impersonare Simo mentre impersono e Ecco perché, secondo me, Simo ha uno stile comunicativo. A me piace molto lo stile comunicativo di Simo e secondo me non dovrebbe cambiarlo perché è Simo che fa okay. i video e. E a me piace molto Simo, sei molto rilassante nei tuoi video, quindi questo Grazie. è il suggerimento. Non cercate di essere nessun altro, siate solo voi stessi, e prendeteci la mano, fate video, sbagliate, rideteci su, non vi accadite. <ride> Bene, quindi come possiamo concludere? Beh, che bisogna sperimentare, ma che bisogna anche rimanere se stessi. Alla fine anche chi ha 100.000 iscritti ambirà sempre a quello che ne ha un milione. Quindi è importante sì avere un'ispirazione, ma ancora più importante è che ho detto tutta questa frase senza leggere. Yes! Eh, il video finisce qui, ma se non volete perdervi gli altri video del fantastico Simo Riccio, eh, che, che ha tantissime qualità, che parla di imprenditoria, di millennial, di cose, su questo YouTube, no? Che è un po' motore di ricerca, un po' social network, un po' cose a caso, gente che fa cose, iscrivetevi e lasciate un like, mi raccomando. Il finale è perfetto. Bellissimo è il finale. La pubblicità migliore da Elle Gros. Ho riso tantissimo Io. mentre le scrivevo. che anche adesso. Non ce la posso fare. Quindi questa poi va alla fine del video.